Ciao e benvenuti in un nuovo video Allora, dunque, dunque, dunque, dunque Sì, temo che ci siano le cicale per tutto il video Ma dentro non ci posso stare Allora, Douglas, oggi spacchettiamo questo pacco di caccia al tesoro Che è in pratica un... Um, come si può dire? Sono tanti pacchetti numerati, quindi seguiremo l'ordine Per capire qual è l'idea sono sicuramente novità e sicuramente novità estive ma vediamo qual è l'idea qual è il concetto qual è il zanzare che forse dovremmo darmi la ottana ok facciamo un video abbastanza breve vedo che ci sono quattro pacchetti rossi e uno verde normalmente i verdi sono i più grandi ma adesso andiamo a vedere subito perché sono curiosa come sempre ed è video molto Chiacchiericcio e soprattutto video molto aspettate molto improvvisato perché ovviamente sono ancora tutti chiusi e anch'io non so cosa ci sia dentro se queste cicale la smettessero ma non mi lamento troppo perché sono molto meglio le cicale piuttosto che certi rumori che sento durante tutto il giorno anche se capisco che un po potrebbero dare fastidio in tutto questo qui dietro di me c'è una fila scusate, una pila di sedie impilate, ok, sono le sedie da, da giardino, che non posso toccare, perché? Perché se Benedetta Rossi, mh, fatto in casa da Benedetta, ha gli uccellini che gli fanno nido dentro la cassetta delle posta, a me l'hanno fatto tra una sedia e l'altra, ok? Quindi li lascio stare, sono lì belli belli, che hanno fatto un quello, i becchini, sono stati furbi, perché lì sicuramente non ci va attorno nessuno e possono entrarci solo loro, però io sono saluta per terra perché le sedie... Allora, andiamo, dunque, dunque, partiamo, ve lo mostro ancora una volta, poi basta, partiamo con, andiamo in base ai numeri, sì mi ricordavo bene, ho visto i numeri, uno è quello più grande e a questo punto lo apriamo, è l'unico verde. Ne avevo provato uno, ma no. no guardate, sono i De Lip Snicker, questo è il 7 Coca-Cola, 8 pezzi li balbe mad in USA. Ah, si, sì, non avevo pensato che fossero cinesi. Ho detto una cavolata nell'altro video. No, non ho detto una cavolata di Balmer ma Denusa package in cina quindi comunque è stato eh, confezionato in cina dunque io ve li devo fare ve li vedere ma non li ho visti ancora neanche io ma sono non solo la coca cola no guardate coca cola vanilla classico lampone fanta orange Sprite fanta grapp che non credo che ci sia noi l'uva, Fanta alla fragola e Fanta pineapple all'anana, no oh, vabbè, no vabbè, cioè, stupendi, ne ho provato uno, effettivamente è bello idratante, bello morbido. questo è un set balsami, non so se sono colorati, magari dopo li apriamo, non so se sono colorati ma anzi li apriamo adesso, penso che vadano benissimo, allora ad esempio prendiamo questi, questo è la coca cola sa di coca cola ma tantissimo e questa ad esempio che è il cherry vediamo mm, come sa di ciliegia no però non è colorato uh, allora mi piace tantissimo ma come sa di ciliegia voglio provarne qualcun altro ad esempio la Fanta e la Sprite sa di Fanta e quello alla Sprite non sa di niente oh sono curiosa di provarli questi davvero tanto ultimo Fanta all'ananas Sono piccini e sono piccini so che costano anche abbastanza, ne avevo, eh, ne avevo ricevuto uno ma nella collezione classica, ma parliamone, parliamone. Dunque questa è una macchinetta nuova con cui sto registrando, quindi ogni tanto devo guardare perché non riesco a vedere bene quanto è il tempo. Quindi andiamo avanti, pacco numero 2 a questo punto, il 2 è questo, ok questo me l'avevano già mandato e dico sì peccato che ho controllato c'è solo mini è il è fissante per il trucco dell'essence mini è, è mattificante, opacizzante questo è ottimo l'ho quasi finito, davanti è buono e sa appena un pochino di de, no, dovrebbe essere cetriolo alla vedere, triolo, esatto, ma davvero fissa, fissa tantissimo e ci piace a me, a me piace un sacco. Peccato che c'è solo il mini perché se fosse stato quello grande l'avrei sicuramente preso. Il 3 mi era capitato a mano, quindi siamo sui fissanti, siamo qui d'estate. Mi era capitato a mano prima, eccolo qua. Sapete perché è balsamo labbra? Perché adesso che non è più obbligatoria la mascherina all'aperto, ma mi raccomando, state attenti lo stesso, cioè va bene non è più obbligatorio all'aperto però a eh, distanze sempre se non ci sono le distanze mascherina tenetela sempre a portata di mano perché tornarci dentro si fa velocissimamente andiamo con il numero 3 va che è il pippone oggi non ve lo faccio cos'è un siero della Catrice Pur Minimizing Serum con gniacinamide mia a 10%, siero viso per pori, stringe i pori latati contro la lucentezza, ci piace, applicare 3-5 gocce sulla pelle pulita ma già delicatamente mattina e sera, non utilizzare su contorno occhi, ma ci piace, adesso lo apriamo, ah, sapete nell'altro video che stavo usando quella la vitamina C di, del booster della Essence che mi avevano inviato nell'altro video ottimo, ottimo, davvero ottimo questo, vediamo uh, molto liquido molto leggero anche questo però puzzicchia un pochino speriamo che funzioni perché puzzicchia un pochino ma come quello dell'essence che salta tutto di ananas non ce n'è, non ce n'è diciamo che assorbe subito quindi per l'estate perfetto guardiamo qualche altro ed è pacchetto e poi dopo vediamo allora qualche altro, mancano due andiamo andare sul 4. il 4 è questo un'altra boccetta oh, sempre Catrice questa volta andiamo di Catrice Glow Booster Serum 10% Vitamin Complex due gocce sulla pelle pulita e massaggiare eh, siero effetto vitaminico è un po' opaco sembra vediamo se è più o meno simile a quello di Catrice di, di Essence. adesso e apro Allora questo sembra, anche questo non sa di niente, però devo dire che è davvero leggerissimo e assorbe subito. Quindi ora finiremo con l'ultimo pacco, però un'idea del, del tema di questo set, set di questa gift ce l'ho. Ultimo pacco che è il 5, pacchetto. questo lo conosco ma così piccolo mai allora Smashbox Oil Shine Control Photo Finish questo è il primer questo è un 8ml dunque io ho utilizzato penso per diversi anni prima di utilizzare quello di Urban Decay in estate quello di Smashbox così piccolino non l'avevo mai visto ma è in vendita Ah sì, perché se no non me l'avrebbero mandato. Quindi, tipo travel size, grazie. Ma è piccinissimo, è bellino perché vado da, da viaggio e dunque vi posso dire che questo davvero opacizza sulla zona T, soprattutto della, pelle mia, mia, della mia pelle mista. Questo è fantastico ed eh, penso che la formula sia sempre quella. Vediamo se me la ricordo. così piccolo non l'avevo mai visto. Però questo in estate, soprattutto quando facevo i trucchi, anche adesso trucco, però quando, quando truccavo, questo è bellissimo. Sì, la formula è sempre quella. Asciuga subito, sembra corposo, ma asciuga subito, subito, subito. subito. E davvero lascia la pelle opaca a lungo oltretutto io dovrei aspettate perché non vorrei dirvi una cavolata e quindi esatto al silicone si sì, eh, ci sta è già asciutto ragazze non lo vedo scritto ma adesso vi dico una cosa se poi vi dico che è una cavolata qui sotto ora vedrete che, che ritratto, ma eh, Smashbox si è messa a fare i prodotti quality free, secondo me è così, però dato che non ho niente a portata di mano e non mi voglio fermare il video per andare a controllare, se, se non è vero, ora compare la scritta con scritto che sono sbagliata, se non compare vuol dire che è vero, XMS a farli quirty free che ci piace tanto ed è sia sì, silicone però ragazzi questa base qui cioè, una volta asciutta questa base è stupenda non pensavo che ci fosse il formato così piccolo quindi dato che smashbox costa anche tanto forse così costa meno e se ci sono questi mini sites Si posso neanche provare io questo ve lo straconsiglio quindi riassumiamo abbiamo i balsamo labbra che ho aperto. Tutti, sono questi. E i balsamo labbra vanno sempre bene, ma in estate, ancora di più, dato che la mascherina iniziamo a non avercela più così tanto indosso. Poi abbiamo due sieri, o il primer che comunque per l'estate è ottimo, non solo perché la pelle è mista e grassa, ma per tutti i tipi di pelle. E poi abbiamo due sieri: questo è il pore Minimizer ci sta sempre e questo è il booster multivitaminico che in estate ci sta questi booster ci stanno in estate soprattutto perché non vogliamo cose pesanti sulla pelle quindi penso che sia un'ottima idea e siamo sul low cost mentre questo il setting spray mattificante sempre di essence siamo sempre sul low cost quindi mi viene da pensare che per stare tipo budget di prezzo il, il Smashbox Oil and Shine Control sia una fascia tipo boh, 5-10 euro al massimo per stare sul prezzo, perché comunque ci sono anche i lipsmaker e catrice che costa un po' di più di essence super consigliato allora io basta chiudo il video perché stanno per ripartire le cicale e le zanzare mi stanno masticando quindi chiudo voglio sapere da voi due cose importanti intanto se qualcuno di questi prodotti vi incuriosisce se li avete provati come siete trovate o se volete una mia recensione ma tanto li sto provando quindi ve lo dirò poi com'è la qualità video così perché ho cambiato direttamente macchinetta si dice macchinetta